L'abbiamo qui e le chiediamo cosa pensa. Sì, intanto precisiamo che questo piano di infrastrutture prioritarie è un piano che è uscito dal Ministero dei Trasporti, quindi dalla Ministra De Micheli e io credo che vada anche discusso in Parlamento. Eh, ciò nonostante abbiamo criticato e messo in discussione la scelta di voler inserire anche l'autostrada Cispadana, noi da sempre, come è noto, eh, siamo contrari a quest'opera, l'alternativa per noi è eh, una strada a scorrimento veloce e tanto che insomma, si fa tanto parlare di Green New Deal, di sostenibilità ambientale, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto, e mi sembra che in realtà non si stia cambiando marcia, è vero che all'interno di questo piano ci sono anche infrastrutture per noi importanti come la ferrovia Pontremolese, è altrettanto vero però che ci sono opere antistoriche che dal mio punto di vista non andrebbero inserite, proprio perché quello che abbiamo vissuto dovrebbe anche insegnarci che la direzione è un'altra, è quella della sostenibilità ambientale, quella della manutenzione delle infrastrutture esistenti, il ponte di Genova uno su tutti insomma insegna e, e quindi questa opera in particolare dal mio punto di vista non è prioritaria. Ecco, Lei ha nominato il ponte di Genova, ha nominato la ministra De Micheli, allora le chiedo un parere su quello che è successo ieri e poi anche sulla sentenza importante che è uscita ieri sera sì. da parte della consulta sul fatto che il governo ha avuto ragione a non affidare i lavori di ricostruzione del ponte a ehm, Autostrade per l'Italia e, e, e quindi insomma ci sono degli elementi per fare un ragionamento su questo. Sì, intanto va chiarito quello che è successo ieri perché si è, è, è fatta tanta polemica rispetto alla, alla nuova assegnazione ad Aspi del ponte. Però bisogna chiarire alcuni aspetti. Intanto eh, Aspi ha ancora la concessione di quel ponte e eh, in questo momento per essere aperto deve essere assegnato a qualcuno e quel qualcuno per legge in questo momento è Aspi, non si poteva far, fare diversamente. Chiaro è che questa è un'assegnazione temporanea proprio per permettere l'apertura del ponte. È un, non è una scelta politica, è, eh, dettata dalla, insomma, è una scelta a livello giuridico. Dopodiché viene la scelta politica, che è quella di revocare le concessioni. E qui anche Conte eh, ha sollecitato la Ministra a procedere in questo senso. È più che mai urgente revocare le concessioni ai Benetton e ad Autostrade, Proprio eh, per i cittadini di Genova, per le vittime, le 43 vittime di questa immane tragedia, e per le loro famiglie. Poi in serata invece è arrivata eh, una notizia positiva, quella del, del verdetto della consulta eh, che eh, sancisce la, costituz la costituzionalità del Decreto Genova, quindi di fatto afferma eh, la giustezza dell'operato del Movimento 5 Stelle col Ministro Toninelli eh, rispetto al fatto che eh, Autostrade non potesse occuparsi della ricostruzione del ponte ma dovesse pagare però il danno, il danno fatto, quindi la ricostruzione stessa e la sentenza di ieri dimostra appunto che il nostro operato eh, in totale solitudine peraltro era giusto. Quindi insomma eh, vedremo se eh, il governo farà rapidamente questa scelta sulla concessione eh, ad autostrade, ma eh, lei ha fatto un riferimento a una eh, questione più generale che riguarda insomma eh, l'ambiente e eh, ieri in eh, assemblea, nel corso delle commissioni, si è parlato appunto del, eh, del Green Deal quello che ha lanciato qualche mese fa la nuova Presidente della Commissione europea sulla Van e che avrà ricadute anche in Regione, infatti eh, se ne parla in Regione perché la Regione esamina, in Assemblea si esaminano gli atti della Commissione europea, in questo caso il tema del clima è più che mai in agenda. Assolutamente sì, questo è un regolamento che viene dall'Unione Europea per noi innovativo, è un momento del nostro Paese e dell'Europa tutta fondamentale, è un regolamento che sancisce la neutralità carbonica, quindi la neutralità climatica. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono fondamentali, lo dicevamo prima, questa emergenza dovrebbe averci insegnato qualcosa da questo punto di vista e finalmente l'Europa interviene. In Commissione abbiamo appunto esaminato questo regolamento, la Regione fa delle osservazioni al regolamento stesso, eh, alcune a mio avviso quelle che ci sono state proposte dalla Giunta corrette, altre meno nel senso che si proponeva per esempio di prevedere delle premialità nel caso in cui gli Stati membri e anche le Regioni eh, si eh, come dire, adoperassero per raggiungere questi obiettivi, eh, quindi premialità per Stato e per le Regioni e penalità invece solamente per lo Stato. Io ho fatto presente che eh, qui tutti concordiamo al raggiungimento di questi obiettivi, quindi anche la Regione, ed è giusto che se la Regione, se si adopera, ha delle premialità, ma se non si adopera, altrettanto esattamente come lo Stato, la Regione allo stesso modo deve comunque essere eh, penalizzata. Però questo è davvero un momento fondamentale per il nostro Paese, la cosa poi che ho rimarcato è eh, diciamo una criticità sul procedimento, perché questo regolamento eh, è arrivato in assemblea e lì finirà per una questione di tempistiche. Solitamente questi regolamenti e le procedure europee arrivano anche in assemblea legislativa e quello era un momento in cui tutti i consiglieri potevano discutere di un tema fondamentale e in realtà purtroppo per eh, diciamo, delle scadenze ravvicinate eh, questo, questa discussione è rimasta in assemblea e lì eh, in commissione e lì eh, è finita. Questo è un po' una criticità perché non dà la possibilità di come dire, affrontare in maniera approfondita rispetto anche eh, a quello che la Regione deve fare, perché è vero che abbiamo un regolamento che eh, sarà discusso insomma, a livello europeo che peraltro non è ne nemmeno così prescrittivo e questa è un'altra osservazione che è stata fatta, è anche vero però che la Regione non può esimersi comunque dal fare la propria parte eh, e in questo momento non abbiamo visto grandi... Eh, atti eh, in questo senso in Regione, purtroppo attendiamo con ansia questo patto per il clima proprio per vedere eh, il livello di ambizione che avremo a livello regionale su questi temi. Ecco, il patto per il clima che verrà presentato e fa parte del programma di mandato che ha... Ehm presentato il Presidente Bonaccini qualche tempo fa, qualche settimana fa in eh, assemblea come eh, appunto uno dei mh, perni centrali insomma, della, eh, prossima, eh, di, di questa presente eh, legislatura dei prossimi eh, cinque anni. Ma insomma il tema dell'ambiente e del clima è eh, strettamente legato sia alla mobilità come abbiamo eh, visto e allora sulla mobilità. Auto, insomma, sulle grandi opere e eh, la mobilità, e allora sulla mobilità eh, prendo questo eh, articolo dal Corriere eh, di Romagna eh, di eh, Rimini, ehm dove si parla di un eh, nuovo protocollo da Rimini a Ravenna in treno una corsa ogni 30 minuti la giunta regionale ha approvato il protocollo per migliorare il collegamento tra i due capoluoghi un eh, protocollo di intesa che è stato eh, approvato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la rete ferroviaria italiana per migliorare il collegamento tra i due capoluoghi si parla per esempio della soppressione di eh, 29 passaggi a di tutto un piano, insomma, di miglioramento di questi collegamenti nel prossimo futuro. Quella del trasporto pubblico e soprattutto dei treni è un argomento che è molto spesso al centro di interrogazioni che lei presenta. Assolutamente sì, questo è legato appunto anche alla sostenibilità ambientale. Se i nostri trasporti non sono efficienti ed efficaci, è chiaro che l'utente, il cittadino, Sarà in qualche modo obbligato ad utilizzare il mezzo privato. Questo è un argomento che abbiamo affrontato anche ieri in assemblea legislativa per quanto riguarda la linea ferroviaria Porrettana, per esempio, che è una delle linee più frequentate della nostra regione, che però è soggetta continuamente a disservizi, disagi, ritardi, eh, che poi pagano i pendolari, che si devono recare al lavoro e che non sono mai puntuali a causa di questi disagi. E disagi sia sull'infrastruttura che per esempio sulle carrozze, abbiamo i nuovi treni pop che già presentano delle problematiche perché c'è l'aria condizionata che non è regolabile eppure come dicevo sono treni nuovi e allora se noi non rendiamo efficienti i nostri, la nostra mobilità dolce tra virgolette, è chiaro che non faremo più fatica anche a raggiungere quei livelli di sostenibilità ambientale che dicevamo poi, eh, noi abbiamo fatto delle grandi battaglie per quanto riguarda le linee regionali in capo alla società regionale FER. Prima si parlava nell'articolo, erano citati, la questione dei passaggi a livello. Anche questo è un grande tema eh, su cui la Regione deve investire, perché i passaggi a livello rallentano le corse dei treni, sono fonte di diversi problemi e, e disagi e qui serve eh, una pianificazione delle risorse eh, associata all'elettrificazione delle nostre linee, perché altrimenti continueremo a avere treni a diesel, linee inefficienti e pendolari che dovranno utilizzare mezzi alternativi per spostarsi. E, in tema di trasporti le chiedo anche un commento sul provvedimento annunciato della gratuità dei trasporti per i ragazzi sotto ai 14 anni, che, che, come l'avete giudicato questo provvedimento annunciato da Bonaccini? Allora, intanto diciamo che questa è ancora una mezza promessa mantenuta. Eh, è la prima parte diciamo, de, de, de, de delle promesse insomma, che Bonacina aveva fatte in campagna elettorale, bene che si aiutino le famiglie in questo senso, però io mi chiedo quanto anche questo possa incidere sulla sostenibilità ambientale, perché eh, diciamo, i, i ragazzini 14 anni non utilizzano il mezzo privato e quindi va bene da una parte perché è comunque un sostegno alle famiglie, però eh, credo che dovremmo fare insomma un, un qualche sforzo in più e associata a questo anche promuovere, come dicevo prima, la mobilità dolce, quindi gli spostamenti eh, con la bicicletta, la micromobilità che noi abbiamo eh, promosso tanto a livello nazionale con incentivi, piste ciclabili sicure, perché altrimenti eh, gli utenti deboli avranno sempre difficoltà a muoversi, insomma ci sono tanti provvedimenti su cui intervenire e tante anche fonti eh, di inquinamento, su cui, eh, fonti emissive che bisogna in qualche modo diminuire e prevenire i danni insomma Cambiamo proprio eh, discorso, tema e eh, uno dei temi che troviamo sempre sui giornali, quello della sanità, abbiamo visto che eh, aumenta il numero dei contagi, ma dobbiamo fare un passo indietro alla questione invece di quello che è successo durante il lockdown, in particolare a medicina dove eh, i lavoratori sono stati costretti a rimanere eh, circoscritti nell'area del loro comune, non potevano uscire di casa, non potevano andare a a lavorare e c'è una questione perché a questi lavoratori, diversamente da quello che è successo per i lavoratori di altre zone rosse in eh, Italia, non hanno visto il riconoscimento della malattia, quindi eh, saranno, sarebbero costretti a utilizzare permessi e ferie e non potranno più eh, avere insomma, quello che spetta ogni lavoratore, cioè giornate di eh, riposo a fronte del, di quelle lavorate. Eh, come Movimento 5 Stelle lei ha presentato proprio una lettera per eh, sottolineare questo aspetto alla eh, Ministra del Lavoro Nunzia Catalpo. Sì, è così, Noi, questa è una questione che stiamo seguendo molto da vicino anche con i Ovviamente, su una questione che è prioritaria per la città di medicina, ma per le zone rosse della nostra regione. Le richieste che vengono fatte sono richieste assolutamente legittime che noi condividiamo, è il motivo per cui io in prima persona ho scritto sia alla Ministra del Lavoro Catalfo, sia al Presidente dell'Inps Tridico. Tra l'altro nelle linee guida presenti sul sito del Ministero c'è proprio scritto che i lavoratori delle zone rosse sancite dalla regione eh, hanno, sono, sono considerate alla stregua dei lavoratori delle zone rosse del governo e quindi dovrebbero avere diritto alla, alla malattia. Così purtroppo non è. Quindi serve uno sforzo. Io eh, ho capito che il problema sia al MEF, quindi sia un problema di risorse. Però questa è una questione che va risolta, perché i cittadini in medicina non possono essere considerati cittadini di serie B. Eh, io non sono peraltro nemmeno d'accordo su quella che per me è una soluzione di comodo, cioè ehm, quelle che oggi vengono considerate in ferie, trasformarle in cassa integrazione in deroga, perché eh, è un riconoscere qualcosa in meno rispetto, come dicevo, ai lavoratori delle zone rosse sancite dal governo. E Invece sono lavoratori che hanno fatto in egual modo uno sforzo incredibile durante la, la, la, la pandemia e eh, devono essere assolutamente equiparati quindi gli stessi diritti che, hanno, eh, a, che godono i lavoratori dei comuni eh, appartenenti alle zone rosse eh, del governo devono essere gli stessi dei nostri concittadini delle zone rosse eh, della regione che eh, dal mio punto di vista ha fatto una scelta anche coraggiosa, questo va riconosciuto indubbiamente, però eh, a fronte di questa scelta non possono essere penalizzati Ecco, lei parlava proprio di eh, eventuale che insomma, potrebbe coprire ma solo parzialmente le necessità di questi lavoratori, ne parla proprio il resto del Carlino, c'è cioè un punto interrogativo, cassa in deroga, ok, ma subito zona rossa, il sindaco Montanare, sindaco di medicina e la malattia non concessa ai lavoratori, ci accontentiamo del minimo e vediamo l'attacco sia alla cassa integrazione in deroga, ma la cosa importante è che si faccia presto per permettere ai lavoratori di usufruire dell'effetto. E' questo in sintesi il pensiero del sindaco di medicina Matteo Montanari in relazione ai 300 operai e impiegati della cittadina che non si sono visti riconoscere la eh, malattia. Sì. Quindi insomma eh, dice eh, la soluzione migliore sarebbe stata riconoscere ai nostri lavoratori la malattia, a questo punto ci accontentiamo del minimo. Sì, perché tra l'altro ci sono 300 famiglie intanto coinvolte, ma il problema è che ci avviciniamo ovviamente alle ferie estive e, eh, e questi lavoratori... Avendo utilizzato le ferie oggi si trovano nella condizione di non avere più ore da poter spendere per andare in vacanza, questo è anche eh, l'aspetto la, la, la, la, negativo che va assolutamente risolto. Ehm, torniamo sul tema della eh, sanità, eh, dei contagi, vediamo come tratta la notizia oggi eh, Repubblica, Bologna, più contagi e ricoveri, il virus torna a crescere lungo la via eh, Emilia, più contagi e ricoveri lungo la via Emilia, la cartina di tornasole del fatto che la crisi non è finita arriva dai numeri e dagli ospedali. Ieri nessun decesso, monta la preoccupazione per un nuovo focolaio scoppiato in provincia di Parma, in un'azienda eh, ci racconta poi eh, Repubblica eh, che produce uova ma in contatto con operai del Mantovano dove si era già acceso un eh, focolaio anche qui viene trattato del caso eh, Medicina su, eh, se ne parla Repubblica Bologna, mentre eh, parlando di eh, sanità e di, di quello che Appunto, è successo nel periodo dell'emergenza. Adesso la Regione eh, premia eh, il, tutto il personale del comparto sanitario. La Giunta regionale eh, ha stanziato 10 milioni per la OSL dell'Emilia-Romagna come riconoscimento per la lotta al Covid. Qui la Libertà parla di 600 mila euro. Naturalmente, sono quelli riferiti alla provincia di Piacenza eh, anche per gli amministrativi. Eh, Silvia Piccinini. Sì, allora intanto eh, siamo nella fase 2, sono fondamentali due aspetti, i controlli e il tracciamento. Eh, Tant'è che io ho depositato un accesso agli atti per sapere, per capire l'ASL in questo momento quanti controlli sta facendo, soprattutto all'interno delle aziende. Abbiamo letto e tutti sapete del caso di Bartolini, eh, perché è importante individuare prontamente i focolai. Una volta individuati i focolai è fondamentale tracciare i contatti e da qui l'importanza dell'app Immuni che va eh, sponsorizzata il più possibile proprio per contenere di conseguenza no, i contagi, e proprio per non vanificare tutto lo sforzo fatto anche dal nostro personale sanitario, quindi in questo senso eh, io accolgo favorevolmente lo sforzo di eh, premiare eh, l'operato dei nostri infermieri, dei nostri medici, e noi siamo intervenuti chiedendo anche di allargare ancora di più la platea dei beneficiari di questo bonus, e di estenderlo anche agli autisti soccorritori che operano in convenzione, perché sappiamo che le nostre aziende sanitarie eh, utilizzano anche eh, diciamo, questi autisti soccorritori, che sono poi coloro che guidano le ambulanze e che rispondono eh, e che intervengono nel primo soccorso in emergenza e quindi in, nella fase eh, più pesante del coronavirus che abbiamo vissuto anche loro sono stati in prima linea, non sono dipendenti del servizio sanitario, operano come dicevo in convenzione, però hanno fatto lo stesso sforzo che hanno, che hanno prodotto eh, gli operatori che sono dipendenti direttamente dal servizio sanitario quindi questa, eh, questo grande sforzo va dal mio punto di vista riconosciuto e, e questa nostra richiesta è stata approvata e entro agosto mi pare dovrebbero ricevere anche loro questo bonus Ecco, su questo provvedimento dei 10 milioni da parte della regione va hm, chiarito appunto che eh, verrà esteso a tutto il personale anche a quello amministrativo, un altro dei temi trattati in assemblea è eh, stato quello dei eh, medici in formazione eh, specialistica che sono intervenuti anche loro a lavorare, per i quali è stato richiesto anche in questo caso il riconoscimento di un eh, bonus. Noi siamo arrivati alla fine della eh, nostra puntata e quindi eh, Silvia Piccinini le chiedo com'è la sua regione, perché stiamo facendo questa campagna social, raccogliamo contributi eh, sulla, sulla regione Emilia-Romagna che eh, proprio quest'anno compie il i suoi primi 50 anni allora devo dire che quest'anno in particolare è stato un anno complicato un mandato un inizio di mandato diciamo così complicato soprattutto io penso alla prima assemblea che abbiamo fatto dopo l'insediamento del 28 febbraio in modalità telematica nessuno davvero se lo aspettava nonostante noi avessimo proposto nella scorsa legislatura avevamo presentato un progetto di legge per prevedere appunto i collegamenti anche virtuali quindi la possibilità di collegarsi in modalità telematica per svolgere l'assemblea naturalmente non ci aspettavamo tutto quello che è successo in questi, in questi mesi, chiaro è che insomma, sotto certi punti di vista è anche positivo perché eh, diciamo, allargare la possibilità di, di lavorare anche da casa, che è quello che poi sta avvenendo anche nella pubblica amministrazione, ha eh, degli aspetti positivi, la politica però è anche confronto vis-à-vis, eh, -vis, diciamo. E quindi in questo momento ci adattiamo, nel senso che la condizione è quella che è, eh, però eh, io sarei anche favorevole nel dire proviamo ad utilizzare questa modalità anche fuori dal Covid, che non deve essere solo la modalità telematica, ma potrebbe essere una modalità mista per alcune condizioni, in alcune situazioni, per esempio penso alle riunioni dei capigruppo, insomma ci sono alcune situazioni che ci potrebbero consentire di utilizzare questa modalità che è una modalità innovativa e che io credo verrà implementata anche eh, in modo strutturale all'interno della pubblica amministrazione, quindi per noi questo sono 50 anni eh, che festeggiamo eh, così, in maniera inedita.